Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi realizzerò la seconda pagina dell'album Flowers, eh, album che ho deciso di realizzare in più video perché voglio fare ogni volta una pagina un pochino più articolata, eh, cosa che non si potrebbe fare in un unico video perché di sarebbe infinito quindi ho deciso di dividerlo in questo modo nella pagina di oggi per decorare la pagina di oggi utilizzerò il mio ultimo kit digitale Margherita che trovate nel mio negozio online Creations Candida e il cui link lo troverete se vi interessa nell'info box del video e dunque partiamo subito con sul come realizzare la struttura della pagina allora, come vi avevo detto nel primo video, eh, la struttura di base chiaramente sarà sempre la stessa perché le pagine verranno tutte uguali in modo da poter poi alla fine essere ehm, inglobate nella stessa copertina. Quindi la struttura base della pagina è formata da due cartoncini delle dimensioni di 21x19 cm il primo al quale ho fatto i due pieghi sulla parte più lunga da un centimetro e... Eh, un altro cartoncino delle dimensioni di 12 x 19 di 19 x 19 cm che mi servirà per fare questo lavoro allora io ho già munito vedete il, il piego da un centimetro con il biadesivo praticamente andrò semplicemente ad incollare in questo modo la parte 19 x 19 in modo da creare la mia pagina che sarà uguale per tutte le pagine dell'album che avrà diciamo una tasca che mi permetterà di inserire da una parte l'inserto e dall'altra di attaccarla alla ehm, rilegatura dell'album. Comunque man mano che la faccio poi capirete meglio. Allora per realizzare la mia struttura come vi ho già detto la volta scorsa vi faccio vedere ho utilizzato uno dei miei fogli di carta scrap Tinta, questa tinta è cru eh, un colore molto molto bello che si abbina devo dire alla maggior parte delle carte così un po' vintage e anche la descrizione eh, anche il link di questa carta la trovate nella, nel link dei prodotti da me utilizzati nella descrizione sono delle pagine che da un lato sono lisce e invece dall'altra parte sono goffrate ve le faccio vedere da vicino e si prestano benissimo a fare qualsiasi tipo di lavoro scrap quindi abbiamo la nostra base come vi dicevo fatta dai due pezzi di cartoncino e poi eh, allora, visto che decorerò la pagina sia sul fronte che sul retro per non fare confusione comincerei con il decorare la prima parte e quindi vi faccio vedere quello che necessita per decorare la prima parte poi quando avrò finito la prima parte ci dedichiamo alla seconda dove vi farò vedere gli altri pezzi che servono così evitiamo di fare confusione quindi per il primo lato della mia pagina ho bisogno di allora due cartoncini identici delle dimensioni di 27 x 14 cm che ho piegato perfettamente in tre, in modo quindi 9 cm per parte, in modo da fare guardate questo lavoro qua ok quindi sono già stati piegati a 9 cm proprio per avere questa struttura e poi ho ancora bisogno di due cartoncini sempre identici, delle dimensioni di 7x4 cm, dove sul lato lungo da 7 ho creato un piego da 2 cm, che mi servirà, vedrete, per tenere chiuse queste due strutture con le calamite. Quindi, questi sono i pezzi che servono per realizzare il primo lato della mia pagina. Quindi, prima cosa da fare vado a creare la struttura base quindi vado a spellicolare ed ad incollare il cartoncino da 19x19 sul mio cartoncino da 21x19 e lo faccio in questo modo semplicemente ho già munito il tutto di, eh, di biadesivo come faccio sempre così eh, cerco di, eh, di, di, di fare più in fretta e di non perdere tempo quando quando faccio il video quindi io vado ad incollare in questo modo mi raccomando quando si utilizza il biadesivo bisogna fare molta attenzione ad incollare bene e precisi perché altrimenti si rischia di fare un paciocco io utilizzo il biadesivo in questi casi perché ehm, preferisco, cioè preferisco il biadesivo sottile in tanti casi perché così evito che la carta si bagni troppo magari con la colla e rimanga, rimanga un po poi ondulata quindi quando posso utilizzo anche il biadesivo perché mi trovo benissimo quindi come vi dicevo questa è la struttura della mia pagina che vedrete andrò poi ad, ad attaccare alla eh, rilegatura da questo lato e dall'altro lato arriverà la tasca che mi servirà poi per inserire un inserto quindi andiamo a decorare la pagina chiaramente visto che questo si attaccherà alla mia rilegatura la pagina va gestita in questo verso importantissimo mi raccomando non sbagliare quindi con le aperture sulle parti laterali in questo modo allora vi faccio subito vedere l'idea di, di, di come verrà eh, la, mia, la mia pagina così Così avete un'idea più chiara di quello che vado poi a fare. Allora, praticamente utilizzerò queste due strutturine per creare appunto degli spazi dove inserire le foto che andrò poi a bloccare in questo modo con il mio cartoncino, così, con una calamita che mi permetterà di tenerle chiuse. Mentre nello stesso tempo queste a loro volta saranno delle tasche in cui poter inserire delle tag ora che vi ho fatto vedere un po quello che ho in mente prendiamo la carta decorata perché come prima cosa in questo caso devo andare a rivestire la mia base lo faccio con questa carta del kit margherita dove ho sporcato con del foglio con un foglio oro guardate che carino come ho fatto è una cosa che ho fatto vedere in uno dei miei video per gli abbonati quindi vado ad incollare direttamente questa questa questa decora, questa carta decorata anche qui ho già munito il tutto di biadesivo così facciamo più in fretta ok sono contenta che vi sia piaciuta l'idea di fare l'album in più eh, in più in più passi perché avete appunto mi avete confermato il fatto che fa anche piacere eh, fare magari delle strutture un pochino più complesse che non si possono chiaramente fare in una volta sola quindi mi piace questa idea di fare un album che alla fine sono sicura che verrà molto molto molto bello quindi ehm, abbiamo decorato la base perché perché devo andare ad incollare sopra la mia struttura quindi ho preferito prima incollare completamente il mio, il, la mia carta decorata allora chiaramente dal momento che io devo andare poi a chiudere con il mio pezzettino di, eh, di cartoncino chiaramente questo è il primo che io dovrò incollare in modo da poi coprire il tutto in questo modo con, con la mia struttura quindi prendiamo una matita mm, prendiamo un parolone perché non l'ho preparata ma la prendo subito, eccola qui perché devo andarmi a segnare dove, eh, dove incollare i, i cartoncini allora è una cosa che io farò ad occhio nel senso che non è il caso di prendere misure su misure quindi adesso vi faccio vedere come faccio io per cui allora l'idea è questa allora le due strutture le teniamo vicine in questo modo lasciando veramente qualche millimetro mi raccomando non le tenete proprio troppo appiccicate perché poi rischiate di eh, che non si aprano bene che non si chiudano bene quindi teniamo una cosa che abbia un po' senso e poi praticamente andiamo a mettere al centro così io lo faccio ad occhio vado a mettere il mio rettangolino ok quindi così vado a segnare praticamente qui con la matita sulla mia struttura dove devo incollarlo idem vado a fare dall'altra parte quindi centro così perfetto vado a segnare ok quindi vedete che ho segnato leggermente dove incollare per cui prima cosa che faccio vado a incollare i miei pezzettini di carta. In questo caso uso tranquillamente la colla vinilica. Allora, visto che la carta, come vi ho detto, è goffrata, da... guarda, la faccio vedere se si vede bene, qui da un lato è goffrata e dall'altra è liscia, io anche se poi andrò a ricoprire il mio, il mio cartoncino però rimane un bordino visibile farò in modo che la parte goffrata rimanga sempre chiaramente dalla parte bella che si vede quindi andrò ad incollare in questo verso qui quindi attacco non qui sul bordo del mio, della mia carta ok prima parte e seconda etichettina qui così in questo modo abbiamo creato il nostro fermo ora prima cosa che voglio fare perché non voglio dimenticarmi potevo anche farlo prima ma non l'ho fatto con la mia fustellatrice che mi avrete usato, visto usare mille volte con i due eh, con due possibilità diverse di, eh, di spigoli negli angoli io utilizzerò uno dei due per fare tutto il lavoro speriamo di poterlo sì, mi è andata bene perché comunque ho ancora lo spazio per tagliarlo ok, vado ecco, questo è un lavoro che fatto prima sarebbe stato l'ottimo ma mi sono dimenticata <ride> e quindi lo facciamo adesso ma poco male perché vedete non, non c'è problema guardate che carina anche questa fustellina qui semplice negli angoli quindi praticamente adesso dobbiamo andare ad incollare il nostro la nostra struttura allora io voglio fare voglio fare in modo che praticamente mi si aprano in questo modo qui allora guarda queste sono una scelta mia eh. io le aprirò in questo modo una da questo lato e una da questo lato quindi le vado ad incollare in questo modo, dunque, ma cosa faccio? Visto che voglio, eh, voglio che questa diventi una tasca, non vado ad incollare tutta la superficie sottostante, ma vado ad incollare solo il bordino quindi prendiamo la mia colla, questa, perché così riesco a farmi uscire una striscia giusta che mi serve, e vado allora aspettate perché eccoci già devo capire perché vi ho detto faccio così faccio così faccio così e poi e poi sbaglio eh? perché oddio non fosse mai successo invece avete già visto nei miei video che ogni tanto mi sfugge qualche pezzo e mi faccio qualche numero ma va bene lo stesso tanto come vi dico sempre non c'è nessun problema sbagliando si impara la volta successiva si fa più attenzione quindi vedete ho messo solo la colla qua intorno ed, ed ora vado ad incollare così ok va bene così schiacciamo bene Okay. ecco mi sono dimenticata di fare una cosa oppure no? fatemi pensare posso anche lasciarlo così, io avevo deciso di utilizzare gli angoli smussati Lo lascio così va bene no mi era venuto un dubbio perché non ricordavo se avevo in mente di, di fustellare il tutto oppure no poi in realtà no lo lascio così va bene allora ehm, no, fateci caso un mio, un mio pensiero allora eh, praticamente ehm, abbiamo incollato il primo non vi faccio vedere ancora la tasca perché gli do modo di, a, di asciugarsi adesso vado anche a fare la stessa cosa dall'altra parte quindi vado a mettere la mia colla qui sul bordo così e vado ad incollare quindi lasciamo come vi avevo detto qualche millimetro di distanza dal cartoncino di fianco così va bene li allineiamo in alto ok e andiamo ad incollare il tutto ok così quindi avete visto che le, le mie le mie card si apriranno in questo modo ora cosa andiamo a fare come prima cosa vado a decorare le mie strutture allora la parte interna la posso decorare senza pensare alle calamite quindi vado ad inserire i miei primi, ehm, i miei primi cartoncini che io chiaramente come già faccio sempre per evitare di... Eh, di perdere troppo tempo ho già tagliato e quindi vedete guardiamo devo solo capire un attimo come avevo deciso di metterli perché chiaramente magari non me lo ricordo più sì così direi che va bene allora vi faccio solo vedere che cosa ho fatto ho oh. dunque vi faccio vedere la stella sì. vedete che ho fatto sia l'angolino di richiamo alla chiusura che con questa fustella che trovate sempre nei prodotti consigliati ho anche creato già i tagli per inserire poi facilmente le foto senza dover utilizzare colle, scotch niente del genere basta inserirle dentro le alette o in una o nell'altra a seconda della grandezza e la foto è già applicata quindi cosa faccio? vado ad attaccare velocemente le mie decorazioni, le mie carte decorate Ora che l'interno è a posto in questo modo, qui prima di andare ad incollare la parte interna, questa devo andare ad inserire scusatemi. Questa devo andare ad inserire la mia calamita in modo da tenere chiuso, ehm, tenere chiuso il tutto. Però cosa faccio? Allora, ehm, la calamita la mettiamo, sì, mettiamola prima qui, dunque prendo le calamite, eccole qua, allora, facciamo una cosa, metto prima la calamita sul mio pezzettino, in modo da metterla in un punto che vada bene, perché non deve essere troppo sul bordo, perché se la mettete sotto troppo sul bordo poi non riuscite ad incollare bene la carta. Quindi mettiamo la nostra calamita più o meno al centro, del, del supportino della, della chiusura così siamo sicuri che poi riusciamo ad incollarla bene per cui facciamo questa operazione andiamo ad attaccare la calamita possiamo farlo lo facciamo ad occhio chiaramente eh? non c'è bisogno di, di fare chissà quale lavoro allora vado a tagliare un pezzo di biadesivo quindi tagliamo un pezzo di biadesivo così ok spellicoliamo ok allora vedete metto il mio la mia calamita qui più o meno al centro una cosa che viene fatta anche ad occhio e vado a chiuderla con con il biadesivo vi ho detto anche di metterla bene al centro perché così riuscite veramente a tenerla ferma e siete a posto Ora, cosa facciamo? Andiamo a attaccare la calamita che dobbiamo, dobbiamo dall'altra parte e io faccio così. Allora, vediamo un po'. Taglio una striscia di biadesivo. Ok. Ce la faccio, eh? facile a dirsi che a farsi non ho mai voglia di prendere la punta della forbice allora la piazzo così al centro guardate perché chiaramente in questo modo vedete che vado a coprire e poi faccio in questo modo vado a spellicolare va bene mi arrendo ok vado a spellicolare e vado a a chiudere e ad attaccare la mia calamita dall'altro lato guardate ho fatto una stupidaggine no ce l'ho fatta ho premuto troppo e stavo attaccando tutto ma mi sono salvata ecco così abbiamo attaccato anche la calamita nella posizione giusta ora andiamo a mettere la nostra carta di chiusura io ho deciso di utilizzare questa del kit car margherita dove ho messo del foil dorato guardate che carine sulle, sulle margherite e ora vado ad incollare anche qui utilizzo tranquillamente la mia colla vinilica in più abbiamo anche quel pezzettino di biadesivo che, che ci tiene fermo il tutto, tutto così ok e andiamo a chiudere allora io adesso vi faccio vedere vedete Ac. ora io eh, sulla prima eh, qui sulla prima decorazione non ho inserito il, lo spazio per mettere le foto perché eh, insomma ho piacere che rimanga così però nulla vieta anche qua di poter poi incollare una foto, inserire una foto ma io in questo momento non l'ho fatto quindi questo è quanto adesso andiamo semplicemente a decorare sia la parte interna che la parte esterna anche del, della chiusura con della carta scrap che dovrei aver già tagliato E se riesco a trovarla in mezzo a tutto questo disastro sì, l'ho trovata meno male eccola qui allora io ho già tagliato un pezzo vado anche qua a fare i miei bordini nello stesso modo Vediamo un po', ok. Devo tagliarne un pezzettino perché mi sembra un po' troppo lunga, quindi aspettate un attimo, che ne devo proprio tagliare appena, appena, appena, appena un paio di millimetri. Così mi rimane un pochino di bordo che mi piace di più. Ok, vediamo un po' se così va bene. Sì. così mi piace di più questo lo passo con il distress non ho passato quelle carte col distress perché mi piaceva l'idea che rimanesse un pochino più cioè l'ho fatto volutamente non, uh, che rimanesse così un po' meno un po' meno segnato il contorno invece su questo qua preferisco preferisco metterlo ma queste sono tutte veramente cose che chiaramente dipende un po' tutto dal gusto personale. Quindi andiamo a incollare il nostro pezzettino. Chiaramente ho utilizzato della carta, la stessa base di carta, in modo che rimanga una cosa fine, almeno fine secondo il mio gusto, non so secondo il vostro, poi me lo direte nei commenti, però così siamo a posto. Ora, nello stesso modo allora poi dopo andrò a, ad incollare anche questo pezzo comunque nello stesso modo vado a decorare anche tutta questa parte nello stesso modo in cui ho fatto per questa a questo punto abbiamo finito completato anche l'altro lato che è venuto così vi faccio vedere con la nostra calamita e questo è quello che avevo realizzato prima ora come vi avevo detto ho lasciato delle tasche perché mi piaceva l'idea di continuare a decorare io ho già preparato delle tag ve le faccio vedere perché chiaramente per non perdere troppo tempo le ho già preparate dove ho utilizzato semplicemente la mia carta scrap del kit Margherita e ho anche ritagliato, vedete le etichettine? questo è un particolare che ho ritagliato dalle carte e che ho plastificato e quindi rimane molto molto carino e quindi ho fatto queste due tag guardate un po' che belle questa è la, la seconda tag, anche qui ho ritagliato un particolare e un'etichetta che ho incollato sulla tag poi l'ho sporcata col foil come ho fatto per tutto il resto della pagina e anche della prima pagina che avevo fatto perché chiaramente le pagine saranno un po' tutte attinenti e questa è la seconda tag che ho realizzato da inserire in questo modo. Quindi in questo modo abbiamo tutto questo spazio per inserire le foto. Guardate che, che carino che rimane. Ora devo finire di decorare la parte del frontale perché non è finita ma prima di andare ad inserire ancora particolari in rilievo per poter essere comoda a lavorare dalla parte del retro eh, lo fa preferisco farlo dopo in modo da non avere troppo, troppo movimento sotto il mio sotto la mia pagina quando vado ad incollare quindi adesso vi faccio vedere invece come ho deciso di, di, eh, di decorare la seconda parte eh, allora chiaramente ho già ritagliato la pagina che voglio eccola qui vedete ho ritagliato e vado già subito ad incollare il mio particolare perché così questa è una cosa fatta sono contenta che questo kit è piaciuto tantissimo ho già visto avete già realizzato tra l'altro il il mio gruppo il mio team di Creations Candida ha già realizzato delle cose veramente fantastiche io non so più come dirlo ma veramente fate dei lavori che sono stupendi le mie carte vengono veramente veramente esaltate dai vostri, dai vostri lavori io già sono, sono comunque soddisfatta perché chiaramente le ho disegnate e sono a mio gusto, mi piacciono però devo dire che che vedere i vostri lavori mi riempie di gioia perché fate delle cose veramente stupende questo kit è particolarmente piaciuto e, e i lavori che, che sto vedendo sono veramente fantastici allora ho incollato nella parte sottostante eh, la mia carta e adesso vi faccio vedere allora eh, praticamente realizzeremo due tasche una sull'altra allora io una per chiaramente velocità l'ho già fatta mentre l'altra la, la farò insieme a voi così vi faccio vedere come realizzarla allora in questo caso le altezze delle due tasche sono veramente soggettive cioè io le ho fatte a mio gusto ma ognuno le può fare alte quanto vuole comunque io ho fatto ho preso un cartoncino delle dimensioni di 20,5 per altezza 12 ripeto l'altezza relativa ma il 20,5 perché? Eh, perché dal momento che la mia pagina è di 19 cm io ho calcolato di fare una tasca da 18,5 cm al quale poi ho aggiunto un centimetro per parte per poter fare il piego questa è la dimensione 20,5 quindi 20,5 un piego per parte da un centimetro e un piego anche alla base da un centimetro in modo da creare una tasca vedete io ho già messo il biadesivo in modo da creare una tasca che, eh, abbia un minimo di, eh, di possibilità di inserire delle cose dentro perché se non mettete questo centimetro per parte che ve la spessorisce, un po' rimane veramente tanto attaccata e quindi dovete inserire qualcosa di molto sottile invece in questo modo non dovete farlo quindi questa tasca io l'ho già realizzata adesso vi faccio vedere come ho fatto utilizzando eh, la seconda tasca che è chiaramente è sempre 20,5 ma l'ho fatta alta 8 ho fatto anche qui il piego da un centimetro su tutti e tre i lati. Ora vi faccio vedere come ho realizzato le mie ondine. In questo caso le ho realizzate già, allora, sia sul cartoncino che da questo lato, che sulla carta che andrò poi ad a, a incollare, vedete, in modo che rimanga l'onda. Come l'ho fatta? L'ho fatta con semplicemente con questo righello qui che mi avete già visto utilizzare tante volte che ha diverse forme che si possono utilizzare sia da disegnare e da ritagliare con la forbice ma essendo il righello in alluminio volendo si può utilizzare direttamente il cutter e tagliare direttamente la forma allora io adesso cosa vado a fare vado a segnare con la matita dalla parte chiaramente del rovescio il mio le mie ondine quindi vado a mettermi sul bordo in modo da avere già il la mia riga dritta diciamo e vado a disegnarle cerco anche di centrare già un po i sì così vado a centrare a disegnare anche centrato la mia onda ok vedete che ho disegnato adesso con la forbice vado direttamente a tagliare potete farlo anche direttamente col cutter ma ho deciso di farlo con la forbice così non devo prendere tappetino di taglio tutto quanto, faccio in fretta anche così visto che non è tanto, tanto lunga la parte che devo tagliare così anche se non avete cutter o, o tappetini di taglio o cose strane vedete che potete tranquillamente farlo in questo modo anche perché sono forme che sono molto eh, morbide e quindi si tagliano benissimo con, con la forbice non c'è bisogno di... Non si, non si hanno problemi diciamo poi cosa vado a fare? vado a tagliare qui i miei spigoli come facciamo sempre quando dobbiamo creare gli angoli delle tasche e vado a piegare, perché non l'ho ancora fatto, la mia carta in questo modo vedete che qua ho utilizzato per non sprecare perché io non mi va di sprecare mai niente la parte con la scritta tanto viene piegata non si vede quindi facciamo che utilizzare tutta la carta nel migliore dei modi ora bi adesivo che ho già tagliato e che ho messo da qualche parte che però mm, allora un pezzo ho trovato gli altri due. niente adesso non li trovo vabbè intanto attacchiamo questa e poi penserò ad andare ad attaccare anche l'altra allora come prima cosa facciamo così vado a mettere un po di colla qui dove non ho ancora messa così vado ad attaccare le due i due lati perfetto, così rimangono incollati quando incollo il tutto e vado a spellicolare e ad incollare allora, sì, ce la facciamo velocemente a sto giro sì, diciamo di sì, perfetto L abbiamo fatto anche in fretta quindi io chiudo il tutto e vado ad incollare ho fatto 18 e mezzo così chiaramente ecco evitiamo di vedete andare troppo sui bordi siamo un pochino più tranquilli ora vado ad attaccare la mia carta allora vi faccio vedere perché vi chiederete perché è ondulata eh, da tutte e due le parti perché ho tagliato eh, con ehm, con il mio righello l'ho l'ondina eh, però poi mi sono accorta che eh, non l'avevo centrata con quella di prima e quindi ho dovuto farla dalla parte opposta perché non volevo sprecare la carta tanto dal momento che verrà in, in messa la seconda, la seconda tasca e mi rimane coperto ho fatto il lavoro due volte questo sempre a dimostrazione del fatto come vi dico sempre che eh, che si sbaglia sempre si può cioè può capitare di sbagliare non ci vuole niente basta un minimo di disattenzione si fanno anche le cose così capita a tutti ma eh, non importa è difficile veramente fare i lavori che vada sempre tutto tutto tutto liscio di solito qualche cosina insomma può sempre capitare allora quindi mettiamo qui in questo modo ok e vado ad incollare anche qua vedete che ho messo la doratura solo nella parte superiore perché perché dal momento che devo andare ad incollare la seconda tasca eh, la parte posteriore viene coperta e quindi non abbiamo motivo di, di di decorarla allora ora vi faccio vedere come non fa cosa non fare per come ho fatto l'altra volta così non sbaglio di nuovo eh, allora io ho già tagliato un pezzo di carta che è quello che mi servirà per, eh, per decorare questo allora qua vedo che è storto lo rifilo un attimo con la taglierina perché era un foglio che ho già utilizzato per qualcosa ma non è perfettamente dritto quindi eccoci tagliamolo così, così costo. e ora cosa vado a fare allora vado a piazzare la mia carta vedete un po' qui esattamente centrata dove andrà a incollarsi e con la matita vado a segnare vediamo se questa volta riesco a non sbagliare vado a segnare così ok e ora vado a tagliare Vedete che è facile tagliare? Facile e veloce perché è un'ondina molto, molto. Sì, adesso la sto tagliando anche molto velocemente. Ok, vediamo un po' se a sto giro ce l'abbiamo fatta. Vedete, così abbiamo lo stesso disegno. Siamo riusciti a fare una cosa decente. Non l'ho tagliata benissimo. potete fare di meglio con un po più di calma ma non avevo voglia di ok così ci siamo ora chiaramente devo andarla a rifilare sotto perché non l'avevo tagliata precisa quindi me lo segno direttamente così ok e con la taglierina questa è veramente comoda perché almeno i lavori si fanno in un attimo vado a tirar via la parte in più ok ora andiamo prima ad incollare la tasca qui ah già, devo mettere il biadesivo ok guardate un po' che carina ora dunque io per da inserire qui ho già preparato delle cosine che vi voglio far vedere allora intanto semplicemente un'altra tag che ho fatto sempre con eh, le etichettine ritagliate e i particolari ritagliati e questa è una cosina semplicina che ho fatto poi invece ho fatto, ho fatto due prove e ho creato questa tag con, guardate un po', con del Mylar decorato che ho fatto. E questo sarà uno dei prossimi video che farò per gli abbonati perché ho, questa cosa mi piace molto e voglio farvi vedere come l'ho realizzata. Quindi se avete voglia abbonatevi al mio canale perché troverete dei video molto molto carini ho fatto anche con la stessa tecnica questo librettino guardate un po eh, che a me piace un sacco ho fatto con il mylar la copertina che trovo veramente veramente carina ora voglio finire perché questo lo voglio chiudere aspettate vi faccio vedere con uno dei miei soliti nastrini degli otto rotoli che trovate nel nella descrizione dei, dei prodotti usati. Vediamo se basta questa lunghezza qui. Perché dovrebbe bastare, mi sembra abbastanza lungo, proviamo, perché lo volevo chiudere sempre con il pizzettino bianco, che così rimane carino. Poi bianco non si intravede, quindi mi si intravede tutto il lavoro sotto che mi piace un sacco. Vediamo se. Ok. Guardate, vedete? Guardate che carino troppo belli, secondo me sono bellissimi e poi ho fatto anche una cosina vediamo se la trovo, ah ecco ho fatto un'altra un'altra margheritina plastificata che ho poi legato con le mie spillettine queste qui rotondine che trovate nel set di tutti i colori che sono anche molto molto carine per abbellire i junk che uso parecchio che voglio andare adesso ad incollare tipo qui giusto per fare ancora un po' di motivo ok perfetto perché vedete che così mi piaceva l'idea che si intravede il, la decorazione che ho incollato sotto e questa piccolina guardate un po' io trovo un sacco bello mi piace un sacco e quindi niente questo ho pensato di inserirlo in questo modo qui che fa motivo e questo possiamo inserirlo qua e ho fatto un'altra cosa che poi farò eh, farò il video da mettere nel, per gli abbonati che guardate che carina che è con l'etichetta con la scritta con un riciclo di plastica ho fatto questa tag così un po diversa da inserire in questo modo quindi direi che la mia pagina non so cosa ne pensate ma direi che è abbastanza ricca ora che abbiamo finito vi faccio vedere come ultima cosa come ho deciso di decorare la parte frontale. Allora, qui voglio fare una cosa, voglio provare, vediamo se mi piace l'effetto, perché non l'ho ancora provato, sì. Allora, tagliamo il mio solito spago, che anche questo mi avete visto utilizzare tantissime volte, perché a me piace da matti in questo caso lascio bianco eh? non vado a colorare con nessun colore particolare lo lascio bianco questo qui lo tagliamo a metà perché è fin troppo grande direi che metà può bastare proviamo ok quindi lo allarghiamo un po' in modo da stressarlo un pochino uno e due ok e adesso sopra andrò a mettere questi bottoncini che ho realizzato con il das e anche di questo trovate il video nel, nell'elenco per gli abbonati perché adesso da quando posso fare questi video devo dire che mi sto divertendo un sacco a fare queste decorazioni così ne approfitto per fare dei video che insomma servono sempre e io mi ritrovo le decorazioni già fatte e quindi è una cosa che mi piace un sacco Per cui facciamo così, utilizzo la colla vinilica per attaccare la garza come vi dico perché è sufficiente ed è comodissima perché mi permette poi di lavorare la garza come preferisco quindi questa colla qui va benissimo, ok? E invece magari sui particolari mettiamo questa colla che è un pochino più tenace così prende meglio. Ok, anche questi hanno la parte dorata, i particolari, quindi si abbinano perfettamente. Questo in realtà... Avevo, è stato un caso non li avevo fatti per questo li avevo già fatti così ma si sono trovati fatti a pennello e quindi guardate che carina la chiusura con la calamita decorata come ultima cosa ho già realizzato la mia tag grande da inserire sul laterale come sarà in tutte le pagine in tutte le pagine l'avete vista anche nella pagina 1 l'ho fatta anche per questa ed è una pagina che ho guardate un po' realizzato sempre con il kit semplicemente dove ho incollato a questo a in questo caso il cartoncino beige con il posto per la foto che fa contrasto ho inserito il mio il mio pizzo quello che utilizzo sempre adesivo e anche qui ho ritagliato dei particolari dal kit guardate un po' e ditemi se vi piace e quindi questa tag grande verrà inserita qui sul laterale a questo punto abbiamo proprio finito questa è la seconda pagina dell'album flowers fronte e retro io spero di avervi dato un po' di spunti, un po' di idee per fare una pagina un po' diversa e spero che il tutto vi sia piaciuto. Come dico sempre, se avete dubbi o domande iscrivetevi e vi risponderò più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così vi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo progetto. Ciao ciao!